Ciao a tutti! Oggi prepareremo il torrone morbido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti più 4 ore di riposo. Gli ingredienti sono albume d'uovo, miele, mandorle o nocciole e fogli di ostie. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla e l'albume. E lo facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3. Aggiungiamo adesso il miele. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 60 minuti 100 gradi, velocità 2,5. Nel frattempo abbiamo rivestito uno stampo con apertura a cerniera con carta da forno sul fondo e al laterale abbiamo messo un foglio di acetato. E abbiamo ritagliato le nostre ostie con la forma dello stampo. A questo punto togliamo la farfalla. Adesso aggiungiamo le nocciole. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi antiorario, velocità 2. Posizioniamo nel frattempo la cialda e versiamo il nostro dorrone all'interno. Livelliamo bene e posizioniamo sopra l'altra ostia, schiacciando bene. Immediatamente facciamo l'autolavaggio nel boccale del bimbi per rimuovere tutti i residui di torrone. Posizioniamoli in un luogo fresco per almeno 4 ore, meglio se per tutta la notte. Torrone morbido.